Di, diciamo di preparare la lista della spesa specificando che sono beni di prima necessità, ah, quindi naturalmente no, se mi mette il vino non è, una, non è una prima necessità. Tramite la protezione civile, e devo dire ringraziare tanti ragazzi volontari, eh, attiveremo questo servizio per portare farmaci e beni di prima necessità a chi non può muoversi e non riesce a soddisfare i propri bisogni. Logicamente si arriva davanti alla porta, si appoggia il sacchetto, quello, quello che sarà, e ci si tiene a debita distanza. Saremo uniti di, di più, quindi mascherine e guanti, questo per prevenire non solo essere contagiati, ma eventualmente di non contagiare le persone i volontari hanno dato tutti quanti disponibilità in questo momento? o sì. c'è qualcuno che ha detto no preferisco restare a casa? e eh beh quelli che hanno superato una certa età non hanno dato la disponibilità chi ha qualche problema di salute ma non solo di raffreddore ma anche qualche acciacco dovuto alla vecchiaia logicamente si è, si è esentato Comunque una decina di volontari al momento ci sono. Il servizio sarà molto semplice, potrà essere utilizzato per i cittadini che hanno metà superiore ai 65 anni con patologie cardiovascolari, polmonari, disabili. Più che fare questo in questi casi non è che possiamo fare, non essendo sanitari possiamo solo dare una mano a portare i beni diciamo, di prima necessità.